Il latte fa malissimo, o no? Buongiorno e benvenuti a questo nuovo video. Come sempre vi ricordo che come nutrizionista ricevo a Brescia, Toscolano Maderno e a Leno. che faccio anche consulenze online e che sui miei due blog www.nutrizionistabrescia.com e www.dietcuriosity.it potete trovare tutti i miei contatti. Oggi parliamo di latte latticini negli ultimi anni si è creato come uno schieramento da tifosi tra chi è a favore e chi è contro il loro consumo anche molti professionisti si trovano schierati eh, più da un punto di vista ideologico che razionale e scientifico cerchiamo quindi di distinguere quali sono le cose vere e sbagliate di quello che si sente in giro dal punto di vista razionale oggi parliamo di latte ma anche di latticini perché generalmente nelle ricerche scientifiche questi prodotti vengono accomunati inoltre la versione che qualcuno prova per questi prodotti non è specifica per un determinato alimento ma generalmente si vede per un po' tutti non parlerò delle bevande vegetali una volta definite come latte latte di soia, latte di mandorla perché quelli non sono latte anzi la legge adesso impedisce di chiamarle in questa maniera e nelle confezioni questa dicitura è addirittura sparita Altra permessa che devo fare è quella sugli studi. Per fare questo video mi sono basato soprattutto su revisioni sistematiche e metanalisi, ovvero quegli studi che non si basano su un approccio diretto sulle persone, ma che vanno a vedere cosa altri studi hanno fatto e fanno un riassunto di quello che si sa in questo momento. Altra permessa che devo fare è quella sugli studi. Per fare questo video mi sono basato soprattutto su revisioni sistematiche e metanalisi, ovvero quegli studi che non si basano su un approccio diretto sulle persone, ma che vanno a vedere cosa altri studi hanno fatto e fanno un riassunto di quello che si sa in questo momento. È come se io, per esempio, volessi indagare un dato argomento e andassi a fare eh, una sintesi di quello che si sa su quell'argomento. Questa sintesi viene chiamata revisione. Quando questa revisione è condotta con metodi precisi e replicabili anche matematicamente allora si parla di revisione sistematica e meta -analisi. il latte è un prodotto che contiene zuccheri proteine e a seconda che sia intero parzialmente scremato o scremato più o meno grassi per dare un'idea 100 ml di latte contengono se intero 3,6 grammi di grassi e quasi niente se è completamente scremato inoltre è un'ottima fonte di calcio una delle prime cose che vengono dette contro il latte e i latticini è che siano acidificanti. Ora, sul concetto di acidificazione del corpo potrei farci un video a parte, anzi probabilmente lo farò. Eh, per il momento mi limito a dire che se un alimento qualsiasi avesse il potere di acidificare o basificare il corpo sarebbe un veleno. Detto questo, il primo effetto di questa acidificazione sarebbe a discapito della salute delle ossa. Il dottor Fenton dell'Università di Calgary ha voluto cercare una conferma a queste voci. Quindi ha prodotto una revisione e una revisione sistematica, nel, tutte e due nel 2011. La prima ci dice che il latte non è in alcun modo acidificante. La seconda ci dice che una dieta che utilizzi alimenti principalmente alcalini comunque non influenza la salute delle ossa. In realtà il ruolo del latte è ancora molto dibattuto, anche a colpi di revisioni e revisioni sistematiche. Per esempio, proprio pochi mesi fa, nel marzo del 2020, è uscita una revisione sistematica che mostra come il latte sia un aiuto nella prevenzione dell'osteoporosi. Mentre il mese precedente, a febbraio, il New England Journal of Medicine ha pubblicato una revisione non sistematica eh, che mostra l'esatto opposto. Personalmente, dato che la prima è una revisione sistematica e che conferma i dati di una revisione anch'essa sistematica dell'anno precedente, probabilmente mi fiderei più della prima piuttosto che della seconda. Un'altra cosa che si muove al latte è quella di non essere un alimento naturale. Chi lancia questa accusa sostiene che il latte sia un alimento a uso e consumo specifico per il vitello. Ed effettivamente è così. Il latte della vacca è specifico per la crescita del vitello e non è adatto alla crescita umana. Ma questa obiezione regge fin tanto che io sto parlando di alimentazione di un neonato. Dopo i primi anni di vita, infatti, consumare latte è come consumare qualsiasi altro tipo di alimento. Chiediamoci per esempio quanto sia naturale, eh, cibarsi di polli, ovvero uccelli eh, selezionati e ingrassati in modo tale che non riescano più a, neanche a volare. O consumare banane anche, un frutto che è talmente umano, talmente artificiale da non avere nemmeno i semi e quindi non essere in grado di riprodursi da solo. Insomma, sembra un'accusa semplicemente tirata fuori per dare contro a questo tipo di prodotti. Esistono poi studi meno specifici che cercano di correlare il consumo di un dato alimento all'aumento o alla diminuzione di rischio di morte per tutte le cause generalmente tranne il cancro. Ad esempio si valuta eh, ipertensione, diabete, cardiopatie, eccetera. Uno di questi studi nel 2019 mostra come il latte eh, non sia associato ad un aumento di rischio di morte. Un'altra accusa che si fa spesso al latte e ai latticini è quella di aumentare l'infiammazione. In realtà un ulteriore studio recente mostra come effettivamente questi prodotti abbiano la capacità di diminuire l'infiammazione corporea. Quindi tutto ok? Non c'è nessun problema nel consumare il latte? Beh, si potrebbe dire di sì. Eh, ci sono alcuni casi però in cui il consumo di latte potrebbe essere controindicato se si è allergici, se si è intolleranti e se si è maschi. I primi due casi sono abbastanza ovvi, se una persona è allergica o intollerante avrà disturbi immediati più o meno gravi a seconda della gravità della sua, eh, della sua condizione. Ma perché essere maschi rende controindicato il consumo di latte e latticini? Beh, il World Cancer Research Fund ci dice che se eh, è vero che il latte e i latticini sono protettivi verso alcuni tipi di tumore, uno fra tutti il cancro al colon retto. È vero anche che potrebbero essere una causa di cancro alla prostata. Non è certo, però c'è qualche indizio che lo suggerisce. In realtà eh, prove più evidenti riguardano come causa del cancro alla prostata l'altezza delle persone e il sovrappeso. Però questo comunque non implica che non si debba essere prudenti anche con il consumo di latticini. In conclusione possiamo dire che le accuse rivolte al latte sono quasi sempre non veritiere e che in generale il consumo di prodotti caseari è sicuro a volte anche favorevole ad una buona salute. Le uniche vere controindicazioni rimangono l'allergia e l'intolleranza, che impediscono effettivamente di consumare questo tipo di prodotti. Per il resto il mio consiglio è quello di consumare latticini saltuariamente, eh, non mangiare formaggi tutti i giorni, ma non evitare per forza il consumo di questi prodotti. Bene, questo è tutto. Se avete domande fatele pure, qui sotto parliamone senza problemi. Se vi piace il mio canale iscrivetevi, nella descrizione di questo video ho messo tutta la bibliografia che ho citato. e Ovviamente ci sono anche i contatti eventualmente per prendere un appuntamento di persona. Ci vediamo la prossima volta. Buona giornata.